Siamo a Napoli in via Corso Novara 1EF e a Napoli Piazza Garibaldi 93-94 Telefono 081-285-685 Corri di sfogliatella chiocciolagmail.com Dottor Maurizio Gargano, medico, chirurgo odontoiatra.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 SPA, verifiche di attrezzature di lavoro, impianti elettrici di messa a terra, ascensori e certificazione di sistema www.stidelmed.it Buonasera e bentornati a questa quinta puntata di Punti di Vista, una produzione Ager Campanus realizzata in collaborazione con la testata giornalistica Napoli News Magazine. Il tema della trasmissione di questa sera è economia e risparmio. Passo quindi a presentare gli ospiti in studio, abbiamo l'avvocato Antonio Esposito, eh, il consulente finanziario Ciro Formisano Buonasera. e in collegamento eh, abbiamo la, la psicologa Rita Menditto, prima di dare la parola a Sergio voglio ricordare Buonasera. che è possibile seguirci anche sui canali social, saremo in diretta Facebook sulla pagina Sergio Andrisano 2 e potrete interagire con gli ospiti se volete eh, chiamando al numero sovraimpressione. Grazie a te Sergio. Grazie a te Giussi, buonasera a voi, benvenuti in questa quinta puntata, come giustamente ha introdotto Giussi, abbiamo degli ospiti importanti, questa sera parliamo di, di un argomento altrettanto importante perché stiamo parlando delle vostre tasche, parleremo di economia, parleremo di risparmio, lo faremo con l'Avvocato come abbiamo già introdotto in apertura, con l'Avvocato esposito e soprattutto lo faremo con il consulente finanziario il Dottor Ciro Formisano. Perfetto, buonasera a voi, benvenuti in studio, Avvocato se non sbaglio lei è già stato nostro ospite, eh, andiamo proprio ruvidamente a gamba testa rubando un termine calcistico in argomento, che cosa significa risparmiare Avvocato? Guardi, il risparmio oggi è una parola che può spaventare perché il periodo è particolare è un momento storico che ha provato un po' tutti noi, quindi, è anche sotto l'aspetto globale c'è stato uno stravolgimento direi epocale. Risparmiare è una propensione che le famiglie, le imprese, le pubbliche amministrazioni hanno nel mettere da parte risorse diciamo, economiche e finanziarie volte poi a un futuro investimento. Io in merito volevo Uh, essere come dire un tantino forse, eh, come dire, polemico, cioè oggi eh, quando le famiglie eh, nelle, nella televisione, in TV, si sente il risparmio, eh, si sente in pericolo i risparmi, i risparmiatori, i risparmiatori si lamentano, eccetera, eh, si eh, comunica ai, ai nostri cittadini, ai nostri eh, telespettatori, sempre una forma di, eh, di paura, di, di, di incertezza, è chiaro che eh, investire. Quindi, diventa eh, un problema, perché eh, un padre di famiglia, un'impresa, una società o chi per esso hanno un momento dove devono, credo necessariamente in questa fase, avvalersi di una consulenza finanziaria. Credo che sia eh, necessario, perché eh, l'andamento socio-economico… Senta, la, la, la interrompo con una domanda che ci hanno fatto da casa… Allora, che differenza c'è tra risparmiatori e investitori? Forse eh, la possiamo chiedere al Dottor Formisano. Sì, al Dottor sì, Formisano. Un concetto. Eh, purtroppo noi in Italia eh, siamo il fanalino di coda eh, d'Europa sulla cultura finanziaria. Eh, oggi, eh, come diceva qui l'Avvocato, eh, c'è paura. Di, di prendere delle scelte su, sugli investimenti eh, perché c'è paura? perché la cultura è bassa quindi eh, si dovrebbe partire eh, dall'ABC della, della finanza un po' come il bambino eh, che vuole, eh, deve imparare la matematica si deve partire dalle tabelline per eh, poi andare avanti e infatti quello che noi dobbiamo cercare di inculcare nel risparmiatore di farlo entrare negli investimenti a piccoli passi. Vabbè, diciamo che forse noi ricordiamo il popolo italiano è un popolo di risparmiatori, ha sempre investito nel mattone, tuttora. Il risparmio italiano so che supera i 4 mila miliardi di euro in mura eh, nelle banche, nei conti correnti. Quindi, in realtà, non c'è una cultura moderna. Adesso siamo contratti perché c'è una propaganda, diciamo, siamo in un momento di crisi. Quindi, come, come possiamo superare? Forse possiamo fare la domanda alla psicologa in questo caso. Sì, io infatti volevo introdurre e salutare Rita Menditto che ci sta seguendo dal suo studio. Buonasera, Rita Menditto. Eh, se in collegamento, in, intanto che aspettiamo il collegamento, mi assicurano dalla regia che c'è eh, Rita Menditto, se me, me la eccola, qua. eccola quanto è bella. Dottoressa <ride> Menditto, buonasera a lei, come sta Innanzitutto, benvenuta in trasmissione. Grazie, tutto bene, grazie per, per avermi ospitata, come sempre è un piacere essere lì con lo voi, anche, anche se anche Noi in questa e Lei ci starà seguendo, in queste prime battute eh, sì. abbiamo introdotto proprio a mazza secca, come si dice, eh, l'argomento anche timore, risparmio, timore di perdere soldi, timore del, del risparmio, timore soprattutto di qualcosa in cui, di cui non, non si ha una conoscenza eh, perfetta, diciamo, non tutti hanno la capacità e quindi si genera quella sorta di, di ansia, di paura, come si può risolvere questa cosa secondo lei? Condivido in pieno in quello che stavate per dire, anche perché il problema è che non siamo educati alla gestione dei soldi, i soldi sono un simbolo, rappresentano tante cose, i soldi sono molto spesso... No, sono stati inventati per, per un mezzo di eh, relazionarci con gli altri eh, ma purtroppo è anche eh, nelle scuole è contemplata l'educazione finanziaria proprio come imparare a gestire non solo il denaro ma tutto il potere che dietro il denaro c'è il simbolismo che esiste nel denaro io sono sicura se che se ci fosse, no? come è stato detto, qualcuno che ci conduce verso la strada ehm, della gestione finanziaria, il nostro rapporto con il danaro sicuramente sarebbe più sano. E, dottoressa, prima di ritornare sul signor Formisano, volevo dire, lei ha parlato più volte di anziani, perché di solito sono gli anziani di terza età che riescono a mettere qualche soldino, anzi in questo periodo di grande di grande incertezza, i nonni stanno probabilmente sostenendo i figli e anche i nipoti, ma dal suo punto di vista i giovani hanno la stessa reazione di un anziano rispetto a una defezione di risparmio? O del risparmio. No, assolutamente assolutamente il denaro è circolarità e flusso può essere rappresentato un po come l'acqua e molto spesso ci si ritrova proprio no, a trovare gli anziani quelli che conservano questo denaro proprio perché rappresenta questo flusso che un po si sta fermando non sanno più come reinvestire come far circolare questo flusso emotivo che c'è dietro il denaro e quindi lo conservano conservano un po le loro emozioni nella speranza che ci possa essere poi un un ricordo emotivo e affettivo ehm, nel momento in Nella cui si ritrovano, queste... io perché la voglio in trasmissione? <ride> perché lei ci disegna le risposte. Io l'adoro. Eh, spero che non sia nel senso più professionale del termine. Quindi, io sono una persona anziana. Eh, formisano sono anziano, ho questo, questo principio di ansia molto forte non vado in farmacia vado dal medico, giusto certo e la stessa cosa accade per il risparmio secondo lei diciamo perché che... non vado in farmacia e vado dal medico ecco la domanda che volevo farle allora ehm, io vedo eh, il sistema bancario eh, un po come facciamo Le diceva... un sacco di domande da casa come ve lo lei diceva dire? che mh, la farmacia quindi io metto a confronto la banca con um... oh. Con la farmacia, se io dovessi, se io dovessi scegliere ehm, eh, la cura adatta a, al, al malessere che ho, eh, andrei direttamente in, ehm, in farmacia. Eh, bypasserei quello che è la figura del medico. Quindi, non sapendo il medicinale è giusto, io mi rivolgo al medico e poi vado con, eh, dal farmacista per comprare il medicinale appropriato. La stessa cosa, la banca ha una pluralità di prodotti finanziari, nonché strumenti finanziari, dove eh, ogni prodotto può essere allocato in base a delle esigenze a una specifica persona. Quindi è proprio questo il lavoro della consulenza. Il valore della consulenza è a dare dei prodotti appropriati alla persona che, chiede quel tipo di, eh, che ha quel tipo di esigenza. Perfetto, eh, abbastanza chiaro. Eh, Avvocato, dal suo punto di vista invece volevo chiedere, è ancora importante per esempio diversificare, perché a volte una volta si mettevano sotto al materasso si mettevano sotto alle mattonelle così facevano i nostri nomi oggi con l'evoluzione è cambiato veramente tutto è ancora importante diversificare i propri risparmi, anziché buttarli tutti sotto al materasso dal suo punto di vista possono essere utilizzati e inmessi anche in un mercato di economia più ampio in maniera diversa Ah, certamente la diversificazione degli investimenti penso che sia, ehm, con la correzione del nostro consulente eh, formisano in studio, eh, penso che sia la base di un investimento che paradossalmente può diventare più sicuro perché oggi da un punto di vista globale di economie che sono in continuo fermento, stravolgimenti culturali, storici, economie emergenti, è chiaro che un investimento che abbia un ventaglio di soluzioni, quindi diversificato in azioni, obbligazioni, fondi azionari, non entro nello specifico perché ahimè non è il mio lavoro, è altro. Però dico, lei mi ha chiesto uh, un mio punto di vista il mio punto di vista in merito è uh, la risposta è sì quindi uh, diversificare gli investimenti e anche in questo caso il fai da te io lo sconsiglio perché oggi anche il trading online eccetera eccetera con un click si hanno uh, dei laudi guadagni ma si possono avere anche delle vertiginose, vertiginose perdite quindi mh, diversificare gli investimenti sempre con il consiglio e la consulenza di un eh, consulente che possa conoscere probabilmente o avere esperienza dallo specialista. su determinati. L'Avvocato Formisano vuole la... intervenire, che... vero? Sì, certo, proprio sulla diversificazione, perché eh, puntare su un solo prodotto… Eh, Io ringrazio la diciamo... Regia per il supporto, sta mandando delle slide in modo che anche da casa possono capire meglio… Eh, perché l'argomento non certo, è molto... Pure semplice. su questo poi c'è tanto da, da dire, sì. proprio sul, sulla diversificazione. Eh, la, difica, la diversificazione è alla base di, eh, della regola del mercato. Eh, partiamo dai, dai piccoli negozianti dove prima avevano dei monoprodotti, eh, oggi non è più pensabile... Eh, gestire un, un monomarca, eh, quindi eh, nel fare la diversificazione eh, c'è un ampio ventaglio da poter eh, offrire al, all'investitore finale, certo, certo. quindi per esempio non solo eh, quello del del multi Senta, avvocato Fornisano, ci sono forme di risparmio per piccoli importi? Questa è una domanda che ho preso da casa. Sì, allora. E uh, può dare qualche consiglio nel specifico? Per, per diciamo che la differenza proprio tra il risparmiatore e l'investitore. Uh, il risparmiatore è il, è il ragazzino che inizia ad approcciarsi con, con, um, con, con i primi risparmi. Quindi pensiamo che si, inizia, si può iniziare a risparmiare pure con 50 Euro a salire, non necessariamente c'è bisogno di grossi capitali, anzi molte volte... Uh, i patrimoni nascono dal, piccolo, dal primo mattoncino a salire, così si costruiscono anche i palazzi certo. se, se non faccio errato come facevano anticamente esattamente, quello che nonni. poi mia nonna mi ha insegnato uh, era proprio quello a mettere uh, la prima all'epoca c'erano le lire, la prima no. le lire uh, nel salvadanaio oggi ci sono degli strumenti che permettono questo sarebbero i cosiddetti piani di accumulo. Perfetto, De, noi stiamo andando un pochino al piccolo trotto, eh, quindi da casa io voglio, vorrei tentare di riportare la discussione in un binario in modo che da casa, perché ripeto è una materia abbastanza complessa Stanno arrivando tantissime domande da casa, noi eh, ringraziamo, qualcuna la prendiamo, qualcuna no, ma non per mancanza di rispetto perché abbiamo un sacco di domande anche noi, per cui ci scuseranno gli amici che ci stanno seguendo, abbiamo per il momento fermate le telefonate, ne abbiamo una diecina in coda, eh, quindi abbiate pazienza, perdonateci perché è veramente una materia che è molto vicina, la tenete più o meno tutti nelle vostre case, perché giustamente Giussi prima diceva se ci sono forme di risparmio per i piccoli importi, perché in linea generale quando parliamo di risparmio uno pensa immediatamente a chi ha tanti soldi e riesce anche a risparmiare, non è esattamente così, riesce a risparmiare come dicevamo in apertura anche il pensionato che fatte le spese e quel riparto c'ha come ha precisato in maniera ottimamente, perfetta, bene, tecnica, il all'amico Formisano, anche con 50 100 Euro si riesce a fare un piccolo accumulo di un piccolo risparmio, perché il risparmio non deve essere per forza qualcosa che ci fa sognare la barca, la Ferrari o la casa, quel piccolo accumulo che ci dà quel minimo di garanzia e qua chiederò ancora eh, il conforto della dottoressa Menditto, quindi arrivare vicino alla porta di casa, Menditto lei mi segue? poi girarsi, guardare il cassetto e dire ora vado dal consulente perché tenerli nel cassetto mi muoiono, mi scompaiono piano piano, invece tenerli in un posto dove posso non solo garantirli, ma anche farli crescere un pochettino in proporzione di quello che metto da parte, vuol dire che sto facendo un ottimo lavoro, sono un piccolo risparmiatore, è giusto Menditto? Assolutamente, guarda, cade a pennello una cosa che mi è venuta in mente mentre vi ascoltavo, non so se ricordate quella storiella dei talenti, no? di cui un padrone dà i talenti ai propri eh, operai, eh, già la parola talenti ci ricorda tante cose, prima i soldi erano chiamati così, eppure mh, da questo se talento o, talenti, ognuno di loro, sì. no? mentre ognuno di loro fa qualcosa di questo talento e, e straordinariamente l'insegnamento che ci viene dato è che la, la persona che l'aveva conservata all'interno della terra eh, viene punito, no? perché questo talento poi non viene reinvestito e, e viene soltanto consumato dalla terra. Io penso che questa metafora la dice lunga sul significato e sull'importanza del denaro e di questi talenti che noi oggi chiamiamo quindi, soldi quelle, quelle garanzie, quelle certezze succede qualcosa arriva eh, una bolletta che non ci aspettavamo una sanzione, una multa che stanno andando un poco a rompere le scatole a tutti i cittadini e quindi io di, dico vabbè, ho qualcosina, posso fare fronte a queste piccole spese io però volevo dire una cosa, la volevo chiedere invece ad esposito questa cosa, avvocato noi abbiamo parlato e stiamo parlando di, di piccolo risparmio perché io credo che eh, sia il tema centrale della puntata, però un passaggio sul settore del lusso, Avvocato Esposito, dal suo punto di vista secondo lei è in crisi perché noi abbiamo delle informazioni completamente diverse, in questo momento che può apparire di crisi generale il mercato del lusso sta andando veramente per la maggiore, vado Avvocato. Ma eh, sul piccolo risparmio per la verità vorrei un attimo sottolineare un discorso eh, ehm, credo che eh, chi è ehm fa questo lavoro, quindi consiglia investimenti, fa consulenza per investimenti, deve anche comprendere che oggi il risparmio si è ehm, eh, diciamo ridotto in funzione di un reddito, che non è più un reddito diciamo, stabile, eh, diciamo, a volte in alcuni casi soddisfacente, ma eh, verso la fascia giovanile abbiamo un reddito saltuario molto ridotto eh, diciamo può all'occorrenza eh, far sì che ci sia la soddisfazione di beni eh, diciamo, di consumo necessari eh, quindi, eh, al momento però la propensione al risparmio tende a scendere specialmente tra i giovani anche perché non avendo risorse sufficienti non vedo poi cosa possano risparmiare quindi questa è un'esortazione anche all'economia a, a far sì che i giovani abbiano un reddito più soddisfacente in modo da incentivare il risparmio però, mi conforta sentire che c'è una possibilità di investimento anche per Capitali o piccole somme o piccoli investimenti. Se guardiamo il lusso e o guardiamo grandi capitali o guardiamo diciamo, un lusso che invece sale o comunque ci sono grandi poteri economici, beh questo è purtroppo una realtà del nostro tempo, una realtà sociale, culturale ed economica che si scontra con una realtà diciamo, spicciola, quotidiana che è completamente scollata o com completamente diversa da quella che è un'economia globale fatta di grandi eh, poteri economici e fatta soprattutto di grandi investimenti se vogliamo no, eh, lei prima citava se il lusso è in crisi o meno eh, io dico che il lusso eh, non va in crisi anzi il lusso si sposta eh, molto probabilmente oggi eh, in Italia eh, il lusso può avere qualche difficoltà, ma visto e considerato che ci sono altri paesi dove eh, economicamente eh, sono eh, più avanti di noi, il lusso non fa altro che spostare eh, il business da un paese a un altro. Le faccio un esempio, eh, eh, la concessionaria della Ferrari, più grande del mondo oggi non sta più a Modena ma sta a Pechino. Signori miei significa che la Ferrari continua, dire. continua a fare il suo business, ma in un altro paese, quindi il lusso è sempre al top. Quindi non trova mai che Incombe la? Incombe la pubblicità. Pubblicità. <ride> pubblicità. A fra poco.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 S.P.A. Verifiche di attrezzature di lavoro, impianti elettrici di messa a terra, ascensori e certificazioni di sistema eccoci qua, benvenuti e bentornati, ben, bentornati, bentornati chiaramente, <ride> perché ci eravamo lasciati in maniera anche abbastanza simpatica avevamo <ride> lanciato la pubblicità e io ero rimasto col dito così allora, eh, prima di lanciare due slide molto molto importanti eh, c'era per la dottoressa Mendito a, da casa ma era una perplessità anche eh, del nostro amico eh, Fornisano per la dottoressa Mendito dottoressa eh, cosa voleva chiedere alla, mia, alla dottoressa allora, Venditto sì. oggi eh, tutti quanti noi eh, ci muoviamo eh, per due eh, ragioni fondamentali il primo è l'amore e il secondo è il denaro come mai proprio sì. sulla seconda eh, sul denaro eh, c'è una repulsione eh, da parte del, dell'utenza prendere decisioni a come allocare il denaro, tende sempre a rimandare questa, questa decisione, come se fosse un qualche cosa da non voler parlare. Sì è vero, hanno ragione. Cioè, Molte volte eh, si evita. Una sorta di, di tabù Rita. Beh, più che di tabù, io direi, come prima ci siamo detti, il denaro ha un aspetto simbolico e psicologico molto forte, uno di questi rappresenta il potere, se io ho soldi mi sento potente. Principio. Perdonami, molto sessista come principio? O è, vale lo stesso anche no, per no. le donne? Sì, sì, non è una questione di orientamento sessuale o di natura sessuale, ma proprio di quello che rappresenta nella nostra società il denaro. Certo. No? E quindi ovviamente se il, il potere mm, okay. del denaro okay. è un simbolo, perché il potere non è soltanto un, sotto un aspetto di valore societario, ma sotto un aspetto di valore morale, se io ho dei soldi eh, sono una persona importante, posso comprarmi quello che voglio, non ho limiti, quindi la mia autostima aumenta e questo è il motivo probabilmente per cui ho la difficoltà di lasciarlo andare, perché come si sa, svanisse questa autostima che mi è cresciuta grazie all'avere questo danaro mi ha detto, mi scusi c'è una sorta di simbolismo dietro a questa cosa oltre che alla sì. rampa brava, mi ha capito quindi sì. Certamente proprio così, no? Eh, il danaro si dice sempre che il danaro più ce ne hai più ne vuoi, proprio perché è come se dovessimo saziare un altro aspetto di noi che è quello della, um, della fiducia di se stessi, dell'autorevolezza, del fatto di essere dagli altri visti, quindi ovviamente um, una tutto questo… sostanzialmente, no? Eh sì, e parlando sì, di assolutamente io volevo chiedere a Formisano la differenza tra sportello bancario e consulente facciamo capire agli amici da casa perché chi è che non entra anche io vado in banca ogni tanto molto poco ma ci vado quindi la differenza tra consulente <ride> e sportello bancario Formisano guardi ne parlavamo proprio prima È un po' come la differenza tra la farmacia e il medico perché io vado dal medico e non vado direttamente in farmacia ogni l'investimento va costruito in base alle esigenze delle persone le mie esigenze sono differenti, sono differenti da quelle dell'avvocato quello del conduttore quello della bella signora ognuno ha delle esigenze dietro ai soldi ci sono degli obiettivi quindi in base a queste tipologie ci si sceglie un prodotto quindi andare in banca direttamente senza aver pianificato un, un, un disegno di come voler allocare questi risparmi secondo me alla base perfetto Avvocato lei è pronto? noi abbiamo parlato di differenze però stiamo parlando anche di investimenti in maniera molto molto ampia ci sono degli investimenti personalizzati chiaramente che eh, mi piacerebbe che fra voi dialogaste Proprio su, questa, su questo elemento perché tra poco arriveranno anche del, delle slide con il supporto della nostra meravigliosa regia che stasera dopo mi inginocchio. A proposito di regia, perdonatemi, io devo salutare eh, la nostra eh, regia esterna eh, Massimo Facilio che mi sopporta, mi sopporta malamente ma mi sopporta e mi vuole bene, Ciao Massimo avevo promesso. Che ti avrei salutato in questi giorni, hai fatto un lavoro straordinario. E domani mattina, anche tu, Perugino, sei, sei meraviglioso e stasera ci state dando veramente un grande supporto. Eh, guarda, continui. Guardando in camera, perché ci vogliono Io bene da casa. Io penso che l'investimento eh, dobbiamo fare una distinzione importante. La prima è proporzionata al rischio, ci sono ovviamente persone che investono in modo sicuro e certo ovviamente avranno, diciamo, andranno a guadagnare di meno, chi fa un investimento rischioso potrebbe, avere, potrebbe vedere il suo capitale diciamo, triplicare, però dal canto potrebbe anche avere una battuta di arresto e perdere e avere un netto diciamo, eh, potrebbe avere una perdita. Di fatto gli investimenti, eh, ripeto, come diceva eh, il dottor... No, c'è un'alzata di dito, mi scusi un attimo, sì. avvocato... No, mi soffermerei proprio su questa slide qua, sulla, sulla cosiddetta... Che l'ho fatta a mettere a posto perché sì, l'argomento era è poco, un, un portafoglio eh, di una persona, eh, un po' come eh, una piramide. Allora, eh, per essere eh, un individuo, per essere sereno, deve prima cosa sentirsi protetto. Uh, Quindi alla base io metto la protezione. Uh, Quindi se io ho le giuste, le giuste um, uh, allocazioni nelle, nelle fondamenta dove uh, ho... Uh, la protezione dei miei beni, intesa, intesa come eh, posso, posso immaginare, anzi posso consigliare come prodotti assicurativi, eh, mi rubano la macchina, ce l'ho assicurata, si rompe la casa, ce l'ho assicurata. La, il secondo step è quello della liquidità, eh, una persona per sentirsi sicura deve saper di disporre in, in maniera immediata di una parte liquida del suo portafoglio quindi eh, voglio eh, fare eh, questa spesa o questa spesa imminente la, la, la devo poter eh, fare con la massima libertà eh, poi un'altra un allocazione sempre di, della fetta del mio portafoglio e come vedete inizia a stringersi nel, nella piramide c'è cioè, eh, la cosiddetta eh, riserva eh, quindi sono quelle spese extra che eh, diciamo possono eh, sopraggiungere eh, le punto di cui parlavo io prima ma il altro rendimento altro? se noi ci rifacciamo sempre alla piramide il rendimento lo troviamo proprio nella parte eh, nell'apice e lì mi posso pure permettere se permettete eh, di rischiare ne su facoltà. quella parte perché su quella parte di portafoglio fatto 100 a me quei 10 non serviranno mai è, è la parte eccedente esattamente quindi, quindi là di, io trovo l'extrarendimento prima di lanciare la seconda slide io voglio eh, ripeto, voglio far capire perché senza entrare i tecnicismi c'è una telefonata in arrivo in arrivo eccomi anche io con la papera in diretta no no no no, no. saltata caduta la linea <ride> meno male no io volevo dire io ho 10.000 euro non li ho ho 10.000 euro 100 perché li devo portare a lei qual è la, la differenza fra tenerli nel mio cassetto del comò o darli a un consulente finanziario. La gente da casa alla fine vuole capire questo, gli dobbiamo dire qual è la motivazione per cui io, anziché tenerli sigillati nel comò sotto al materasso, vado dal, dal professionista, dal consulente appunto, finanziario. Prego, Formisano. Allora, una delle, delle. Tutto va ragionato. Tenere i soldi sotto alla... nel cassetto. C'è cioè il primo rischio che eh, possono venire i ladri e le vengono a rubare, eh, mentre tenerli in, in, in banca oppure eh, investiti eh, c'è ci, ci, la possibilità di eh, allocarli in modo eh, consoni a quelle che sono le esigenze, perché noi dobbiamo partire sempre dalle esigenze di come allocare questi prodotti. Quindi in sostanza questo è il valore del consulente del CF, del consulente Sì, è, è, è come un po' il sarto, come il sarto cuoce, eh, cuce il, il vestito eh, in base al, all'altezza oppure alla larghezza del, de, de, de, del soggetto, la stessa cosa va fatta con gli investimenti. Allora, la, la regia ha lanciato... Eh, la nuova slide, questa nuova slide che è molto carina tra le altre cose, un paperone dei paperoni che si tuffa in un mare di danaro. Eh, io da qua non la vedo sì, sì, subito, la, allora, ce, la effettivamente, spieghi, ce la spieghi, allora, ce la spieghi. La dice, le performance del nostro portafoglio le fanno, eh, non le fanno i mercati ma i nostri comportamenti Bravo. facciamo un esempio eh, eh, qua. oggi, cioè ieri nel mese di marzo 2020 con l'avvento del Covid eh, c'è stata una grossa opportunità eh, sui mercati finanziari eh, dico io c'è stato un momento di saldi ragazzi ma eh, se eh, sappiamo che un, un, non faccio pubblicità una marca di telefonino che oggi costa 1000 euro eh, e noi lo troviamo con uno sconto del 30% eh, il negoziante X troverà la fila perché la stessa cosa non la, non, la, non, la, non la usiamo sui mercati finanziari ecco eh, la spiegazione dei comportamenti i comportamenti li facciamo noi noi quando troviamo il mercato a saldo dobbiamo, dobbiamo capire che dobbiamo entrare nei mercati oppure non dobbiamo uscire se stiamo dentro dobbiamo tenere i nervi saldi perché eh, uscire in un momento sbagliato quello fa la performance del nostro portafoglio Menzitto, eh, cosa determina appunto gli orientamenti come giustamente eh, Formisano li ha definiti? Cosa determina gli orientamenti dell'investitore, piccolo, medio o grande che sia? Emotivamente chiaramente, da me non mi aspetto una risposta tecnica. No, assolutamente. <ride> Io penso che ciò che è necessario è creare un legame di fiducia. È la prima cosa, no? Un po' l'accennato fondamentale. È perché ovviamente considerando che io sto dando il mio potere eh, anche se è simbolico quello che devo fare primeramente è fidarmi di te sapere che quello che stai dicendo eh, mi porterà davvero i frutti che mi stai proponendo è quello che secondo me è necessario creare questa alleanza questa fiducia è la prima eh, parte per iniziare questo processo che crea poi dinamismo, i soldi in questo modo Però, mi perdoni lui è stato bravissimo, devo dire, formisano perché l'immagine di, di quella piramide, che la base ha un, un fondamento importante perché poi sostiene il vertice e tutto il resto, però man mano che si sale si arriva alla punta della piramide dove ci sta quella quota eccedente di risparmio sulla quale lui dice io posso anche giocare, però ti garantisco che hai i soldi sicuri, che se ci, hai la possibilità di muovere dei soldi se hai un'emergenza, un un'urgenza immediata, poi guarda, ti è rimasto questo spicchio in alto, questo triangolino in alto, a tutto, sul quale io posso giostrare e farti guadagnare. Giusto Formisano? Certo, certo. certo. Sono stato bravo, ragazzi. Bravissimo! Guardate, veramente scusatemi da casa ma mi do un no, bacio, ma, dai, ancora un'altra, ancora un'altra? Formisano odia le telecamere, guarda sì, me sì. si è innamorato. No, no, non sei il mio tipo. Eh. <ride> allora. Un'altra. Un'altra domanda che avrei sempre da fare alla nostra amica eh, dottoressa. dottoressa è quello che molte volte eh, mi trovo eh, a confronto con un cliente e eh, dico sai su 100 stai guadagnando il, casa, no? stai guadagnando il 30% eh, quindi il cliente mi guarda e dice bah, ok non mi dice. fa piacere eh, caso contrario, cosa succede se io vado allo stesso cliente e dico stai perdendo il 30%, si amplifica la paura. Si, la paura e se io non ho fatto un buon lavoro alla base, io effettivamente eh, mi trovo in difficoltà col cliente, però io volevo capire quello che scatena il panico nel cliente eh, sapendo di avere la perdita. E questa è una domanda molto importante, peccato che eh, la linea della dottoressa Mendito stiamo cercando eh, di ricollegarci è caduta e tra le altre cose guardate da casa amici voi ci conoscete ormai da anni, ci seguite affettuosamente, è forse stato eh, quasi ricollegato il collegamento riusciamo a parlare di argomenti anche abbastanza ostici, complessi sorridendo proprio per alleggerire i, i temi che so, perché quando si parla di denaro ragazzi si parla di cose serie, non perché il denaro sia una cosa seria, ma il denaro ci consente di fare tantissime cose serie e qualcuno anche non purtroppo Vabbè, Quindi, ci consente anche di sognare se vogliamo a volte c'è questa, bravo sì, ma... perché... però c'hai una bellissima domanda sì, da casa domani... Quali possono essere gli investimenti da consigliare ai giovani dato il ribasso del reddito attuale e soprattutto l'incertezza della continuità del lavoro e del reddito eh, in questo momento? Perché dovremmo avere fiducia? Quali sono questi, questi investimenti? C'è la... è... il nome di mm. chi Chiera? No. Mm. Diego, io leggo. Sì. Diego da casa. Diego, stiamo leggendo la tua domanda, continua a seguire la risposta. Per chi era? Per tutti e due. Chi vuole rispondere? Ah, io ho un suggerimento, dicevo prima, eh, chi eh, fa questo lavoro di consulenza deve necessariamente guardare i giovani e al loro precario reddito, anche perché contribuisce secondo me ad un'educazione, chiamiamola, al finanziario o al risparmio, perché c'è un target della popolazione eh, che non ha avuto la possibilità, voi per eh, regressi storici, voi per... Eh, perché anziana eh, non ha un'educazione finanziaria necessaria a eh, ricevere quelli che sono gli impulsi oggi dell'economia, molto eh, diciamo, ricca di accadimenti e stravolgimenti, quindi eh, più che eh, il risparmio di una volta storico alle poste, eccetera eccetera, oggi c'è anche un risparmio con le app, o forse chiedevo diciamo, a, a Formisano se c'è È un stato risparmio… Ripreso il collegamento... Abbiamo paura, timore che possa ricadere. Eh, mi ha detto, lei non ha sentito la domanda perché l'ha caduta un attimo. Ma gliela fatta. Sì, sì, no, non mi sono fatta niente, no, no. state tranquilli. <ride> Beh, la posso fare io dottoressa una domanda, ma secondo lei la, certo. la, la sfiducia sugli investimenti, sul risparmio, sulla gestione, insomma, può essere dovuta anche al fatto che abbiamo meno sogni. I ragazzi oggi giovani non riescono a proiettare nel futuro i propri sogni? Beh, eh, in, certamente se vogliamo contestualizzare in questo momento storico che stiamo tutti vivendo, eh, è sicuramente così, la fiducia per il futuro eh, è una cosa che è davvero difficile in questo momento credere fermamente, il problema è anche che molto spesso ciò che si fa educare i nostri figli non a fare quello che si piace, ma a cercare il lavoro dove si guadagna di più. Questo significa che ovviamente il denaro è davvero una cosa necessaria, una cosa importante, ma probabilmente quello che conta è che, e ne sono certa di questo, se facessimo quello che davvero desideriamo fare, il denaro verrebbe da solo. No? Assolutamente sì, infatti ce n'era un altro che ci scrive guardare oltre, spendere, eh, spendere per soddisfare i propri bisogni però avere anche poi la saggezza perché ci stanno tantissimi giovani che sono molto più saggi di tanti anziani la saggezza di mettere via qualche soldino Prego Formisano Signori miei, ma eh, qua si parla eh, di eh, momento difficile io eh, vivo eh, in modo positivo questo momento questo ci fa eh, molto piacere ci fa molto piacere ma iniziamo a ragionarci un poco sopra eh, oggi il mondo sta vivendo un grosso cambiamento eh, sono fiducioso perché se pensiamo che eh, il parco eh, se lei mi chiede eh, domani il futuro com'è io le dico beh Sfere ma nel cristallo. futuro io lo vedo veramente Roseo, eh, se pensiamo che tutto il parco circolante mondiale automobilistico ragazzi signori miei deve cambiare ma non ce l'ho detta ormai l'economia ce l'ho detta la natura quindi ma abbiamo diciamo, l'obbligo abbiamo l'obbligo di cambiare quindi ci sono delle opportunità ok? Sul, di che vogliamo parlare? Del, del, del, delle energie? L'energia attuale è da, completamente da rifare, cioè tutto quello che viviamo con eh, l'energia, cioè il futuro è, nel, è nell'energia alternativa. E eh, ci sono, ma sempre la terra, cioè ormai la natura ci detta questi, questi parametri, non più le, eh, gli interessi. Perché eh, voi o non voi ci stanno dicendo che le, le riserve eh, petrolifere non, non basteranno forse per i prossimi vent'anni. Io, infatti, su questa cosa io sono molto d'accordo con lei. Eh, contra, mi piacerebbe contrapporre al deep state il green state perché eh, stamattina era un convegno molto importante, il tema centrale era proprio questo e lo abbiamo fatto a, a Pozzoli veramente in un convegno molto molto bello, io sono d'accordo con lei perché qualcuno da casa dice questi sono pazzi, qua sta morendo la gente, siamo con la paura a E invece ha ragione Formisano, ha fortemente ragione Formisano perché vedete eh, c'è un azzeramento totale dell'economia mondiale per quanto riguarda, certi livelli, mentre invece i livelli superiori stanno incassando e incamerando danati. Quei soldi vanno reinvestiti, appunto ha fatto un esempio lampante, il parco macchine, ma anche il, il parco trasporto, no? il trasporto pubblico, ma stiamo facendo degli esempi proprio di casa nostra, così per, far, per entrare eh, in sintonia con chi ci sta seguendo. Nel momento in cui si va a modificare, a sostituire, a cambiare, si genera in, indubbiamente, inevitabilmente occupazione. Ingenerando o rigenerando l'occupazione, comincia a girare danaro nel momento in cui gira danaro e gira l'economia e gira anche le spalle. Ma pensiamo ragazzi, pensiamo l'altro ieri: i negozi blockbuster, cioè dove eh, erano quei megastore che vendevano eh, film di tutti, quelle videocassette. Eh, oggi eh, è cambiato cioè, il, il mercato li ha spazzati via eh, oppure che ne so eh, la meno. fotografia oggi con, esporto, con un piccolo telefonino noi riusciamo a fare eh, foto, video eh, e tutta quella parte di, di economia si è mutata non possiamo dire che non esiste più perché la fotografia esiste e si è rivalutata esposito, eh, io, noi siamo quasi, quasi ai titoli di coda, abbiamo ancora qualche minuto e io voglio, proprio, voglio fare un approfondimento su questa cosa, effettivamente il sistema sociale si è sfasciato perché eh, al di là di quello che noi vediamo e viviamo, es esiste quella una vera e propria eh, paura, non tanto recondita, molto manifesta, però i giovani che sembra che non facciano nulla, siano indifferenti a tutto quello che sta accadendo, contribuiscono moltissimo perché ormai il mercato, eh, diciamo una volta noi andavamo al supermercato, il mercato dell'acquisto ormai si fa sui grossi, sui grossi eh, vettori e non sono più i supermercati, il salumiere di prossimità o il negozio di tec tecnologico di, di prossimità, si fa sui grossi vettori tipo Amazon, eh, tipo Google quindi contribuiscono secondo lei in qualche modo al rilancio di una certa economia? Ah, è un'economia molto complessa completamente distante da probabilmente quella che è la strada e i beni reali o la vita dei cittadini certo è che però sui giovani vorrei un attimo è il rapporto con l'economia credo che oggi così come per corrispondenza eh, tempo fa Uh, si acquistava l'enciclopedia e veniva recapitata a casa sempre con, oggi lo si fa con eh, ecco non esiste più l'enciclopedia o meglio esiste un qualcosa di diverso le, le, le, le informazioni sono, sono molto più facili da reperire sui social e quant'altro oggi il giovane, un ragazzo che usa eh, quotidianamente un telefono, un, un, un iPhone può acquistare eh, anche a chilometri di distanza o in un altro paese eh, completamente dall'altra parte del globo un bene che eh, gli occorre per la vita eh, quotidiana che spesso forse nell'economia reale non trova questo, questo però ci deve far riflettere perché è, è un'attitudine comunque all'acquisto c'è cioè sì, un movimento di economia, però io, il problema è questo, dove, può, dove va a finire poi l'introito? Se nelle mani di grandi gruppi finanziari o si, si riesce ancora a spalmare tra uh, il piccolo risparmio, che poi è la vita reale? No, mi stanno scrivendo da casa che non riescono a collegarsi, noi, eh, vi devo, eh, devo essere sincero, noi abbiamo fatto fermare un attimo il, il centralino perché veramente eravate in tanti ma stanno arrivando un pochino anche sui social c'è questa domanda di Andrea che vale eh, per tutti e due, eh, ha detto per gli ospiti in studio, eh, molti eh, dicono che i mercati, eh, avete detto che i mercati stanno andando bene, quindi Formisano conviene ancora investire? Questa è la domanda, spero di averla posta come era nella mente di Andrea. Prego Formisano. Allora, ehm, oggi eh, i mercati, eh, contrariamente a quello che si respira eh, nel quotidiano, i mercati stanno uh, super performando, cioè significa che uh, il, il quotidiano non dialoga con il futuro. I mercati sono sempre avanti rispetto al, al futuro. Cioè se il mercato, il mercato ci sta dando il segnale di positività significa che il futuro è certo, quindi noi su questa frase dobbiamo chiudere perché siamo ai titoli di coda veramente, io voglio ringraziare tutti quanti voi che ci avete pazientemente seguiti da casa perché mi rendo conto che è un argomento complesso, perché quando si parla dei soldini abbiamo tutti quanti il timore di cui abbiamo discusso, voglio ringraziare Rita Menditto, dottoressa, io la ringrazio moltissimo, spero di averla prestissimo in studio, quindi la salutiamo, io la saluto a nome di tutti quanti noi, buona serata. grazie Certamente, con piacere, saluti a tutti, grazie. Grazie per essere stata con noi, grazie anche a voi da casa, grazie a tutti quanti, guardate veramente… Siete stati tantissimi, molti commenti, qualcuno non aveva ben inquadrato il tema della, della puntata, però va bene tutto, va bene ognuno deve dire quello che pensa, come lo pensa e quello che crede. Io devo ringraziare Formisano che ci ha dato questa opportunità di discutere, di allargare, poi probabilmente riusciremo a fare una puntata eh, più avanti eh, sullo stesso argomento, però con soggetti diversi. E quindi, io ringrazio Formisano, ringrazio eh, anche la struttura che lo sostiene, ringrazio l'avvocato eh, Antonio Esposito che è stato eh, veramente molto gentile a venirci a salutare eh, ancora qui ospite dei nostri studi. Siete stati tutti quanti meravigliosi, grazie, Giussi, per il sostegno psicologico. Grazie anche alla regia, ai tecnici in studio che voi non vedete da casa che hanno fatto i marchi appresso a noi. Noi ci vediamo venerdì prossimo con l'aiuto di Dio e anche del risparmio a lei Sfogliatella. Siamo a Napoli in via Corso Novara 1 EF e a Napoli Piazza Garibaldi 9394. Telefono 081 285 685. Cori di sfogliatella chiocciolagmail.com Dottor Maurizio Gargano, medico, chirurgo, odontoiatra.